Ciao a tutti oggi prepareremo le barrette cereali, il tempo di preparazione della ricetta è di due ore e mezza circa. Gli ingredienti sono cioccolato fondente, miele, muesli, frutta secca e burro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta inseriamo nel boccale la frutta secca mista e la tritiamo 10 secondi, a velocità 5. Mettiamo da parte la frutta secca, senza lavare il boccale andiamo a mettere il muesli e facciamo dritare per 10 secondi a velocità 3-4. Il muesli Risulterà tritata in maniera grossolana, lo andiamo ad aggiungere nella ciotola dove abbiamo messo precedentemente la frutta secca tritata. Sempre senza lavare il boccale, mettiamo una parte del cioccolato. E facciamo tritare per 10 secondi a velocità 5. Andiamo a versare sempre nella ciotola dove abbiamo messo il muesli. Iniziamo a meschiare il composto. Sempre senza lavare il boccale, adesso aggiungiamo 80 grammi di burro e il miele. Facciamo sciogliere per 5 minuti 50 gradi velocità 3 Adesso versiamo il composto sempre nella ciotola. Andiamo a mescolare il tutto per bene. Adesso andiamo a formare le nostre barrette. Per formare le barrette abbiamo due possibilità, o stendiamo l'impasto su un piano rivestito da carta da forno oppure noi utilizziamo uno stampo arcenniera rettangolare rivestito da carta da forno. Andiamo a prendere l'impasto, lo andiamo a mettere all'interno del nostro stampo. Lo livelliamo, dopo aver livellato per bene l'impasto prendiamo un altro foglio di carta da forno, lo andiamo a posizionare sopra e con l'aiuto di un batticarne livelliamo ulteriormente le nostre future barrette. Adesso andremo a mettere in frigo per un'ora. Trascorsa l'ora andiamo a preparare la copertura di cioccolato. Mettiamo all'interno del boccale il cioccolato fondente che è rimasto. Il burro. Facciamo sciogliere per 5 minuti, 70 gradi, velocità 3. Andiamo a riprendere il nostro impasto per le barrette. Il cioccolato per la copertura è pronto. Andiamo a avversare sopra impasto adesso andiamo a livellare il cioccolato dopo aver steso il cioccolato andiamo a riporre il tutto in frigo per un'altra ora Trascorso un'altra ora, abbiamo uscito le nostre barrette, andiamo ad aprire lo stampo. Andiamo a rimuovere il foglio di ascetato. E con un coltello andiamo a effettuare i tagli. Dopo aver tagliato le barrette questo sarà il risultato. Andiamo a impiattare. Barretta ai cereali. Grazie e alla prossima ricetta.